Allora, la scienza ha da sempre un ruolo fondamentale per eh, il progresso, per il benessere della società. Ehm, la donna negli ultimi anni, negli ultimi decenni eh, ha avuto un accesso sempre eh, più facilitato all'istruzione, eh, basti pensare che il 60% delle persone laureate attualmente è di sesso femminile ed è cresciuto anche eh, l'interesse in, in ambito STEM. Il vantaggio eh, di avere delle donne laureate è quello sicuramente di avere una seconda opinione, quindi un'opinione che prima non veniva presa in considerazione. Eh, abbiamo la possibilità di avere un, un secondo punto di vista, un, ehm, un approccio diverso e quindi credo eh, che una donna scienziata, una donna lavoratrice possa, avere anche, possa vedere un risvolto anche più pratico di una scoperta scientifica nella società. In una società nella quale la donna ha possibilità di accedere all'istruzione, perché ricordiamoci che non è così ovunque, abbiamo visto una, un aumento di interesse nell'ambito scientifico. Il pregiudizio secondo me va ricercato nella nostra struttura sociale, quindi spesso si pensa che una donna debba scegliere tra carriera e lavoro, quando in realtà non è così, quindi ehm, spesso si pensa che la famiglia e i figli possano essere un peso, invece dovrebbero essere eh, considerati come un vantaggio, quindi come un, un, un plus, eh, che un, un bagaglio di esperienze che fa della donna eh, la persona che è, quindi bisognerebbe sicuramente prendere in in considerazione le capacità piuttosto che eh, il bagaglio considerato come un peso della famiglia. Quindi eh, la donna che lavora è una donna che eh, può avere una famiglia eh, se la vuole sempre e, eh, e deve essere quindi considerata come una donna lavoratrice ma sulla base delle proprie capacità bisogna partire sicuramente da, da tre eh, temi principali che sono l'istruzione l'autonomia dei figli e anche il sostegno alle famiglie e anche il fornire dei modelli a cui le nuove generazioni possono arrivare. Il sostegno alle famiglie è molto importante perché dare la possibilità alle famiglie di sostenere i propri figli nell'istruzione credo sia fondamentale, questo in generale sia per i maschi sia per le femmine, quindi questa è la base da cui dobbiamo partire. Eh, dobbiamo però anche capire che eh, l'educazione dei figli è importante, bisogna educare i figli ad essere autonomi in base alle proprie esigenze. E poi sicuramente è importante fornire anche dei modelli eh, che probabilmente alle passate generazioni sono, sono mancati, quindi eh, fornire eh, dei modelli come la donna nella politica, la donna nello sport, la donna in qualsiasi ambito, eh, soprattutto eh, in ambito scientifico. Quindi probabilmente, eh, in passato sono mancati questi modelli a cui eh, aspirare, quindi fornire i modelli alle nuove generazioni è importante perché si stimola eh, si le nuove generazioni ad eguagliare questi modelli. La politica svolge sicuramente un ruolo molto importante, questo perché deve eh, saper raccogliere le richieste dei cittadini e utilizzarle per stimolare il tessuto sociale. Eh, parlando di rivoli, quindi del, del mio territorio, ehm, la prossima settimana si costituirà la Consulta delle Donne, che è un organo che raggrupperà figure eh, di diverse professionalità eh, che quindi riusciranno a raccogliere i bisogni reali eh, del territorio e mh, rimboccare le mani, che quindi le metteremo in pratica. Cercheremo di eh, porci dei, degli obiettivi da realizzare annualmente e eh, così da ehm, mettere in pratica appunto le richieste che vengono dal territorio. Inoltre, come assessore delle pari opportunità, sto cercando di portare avanti diversi progetti eh, su temi che sono a me molto cari, quindi il tema della prevenzione, il tema della violenza di genere eh, e poi ehm, sicuramente il tema dell'istruzione. Allora, Il futuro, eh, io lo immagino, è sicuramente una provocazione, ma senza quote rosa. Eh, questo non perché le donne non debbano essere rappresentate, anzi sono qui proprio per questo, ma perché eh, la donna non deve essere una quota rosa, non devono esserci eh, mh, dif differenze, la donna così come l'uomo devono essere eh, premiati per, in base alla meritocrazia, quindi in base alle proprie esperienze, eh, quindi non è eh, la quota rosa che deve mancare, anzi la donna, le donne spero che eh, possano ehm, essere il più possibile possibili rappresentate in, quals in qualsiasi ambito, dall'ambito istituzionale all'ambito sportivo all'ambito scientifico, però eh, non come, come quota rosa, non come qualcuno che deve essere messo lì perché manca una quota rosa, ma perché effettivamente lo merita, quindi eh, il, eh, bisogna fare una eh, discriminante sulla eh, meritocrazia e sulle proprie esperienze. Allora, il, il messaggio eh, si riassume in, in quattro punti principali che è, riguardano eh, lo studio, riguardano il viaggio, riguardano le tradizioni e anche l'impegno nel sociale. Eh, lo studio, come ho detto fino, fino ad adesso, è fondamentale, quindi avere la possibilità di studiare e soprattutto la storia, quindi eh, cercare di capire quali sbagli sono stati fatti nel passato per evitare di, eh, di rifare nel futuro. Eh, viaggiare è importante, io amo viaggiare, soprattutto purtroppo non in questo periodo che non si può, non si può fare, ma eh, tornerò a farlo eh, spero il prima possibile. Eh, viaggiare è molto importante, però allo stesso tempo è importante conoscere le tradizioni, conoscere il territorio. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese in cui la cultura è ovunque, però spesso ci eh, dimentichiamo del nostro territorio, quindi eh, partire dal territorio, eh, conoscere le proprie tradizioni penso sia anche fondamentale come ultima cosa ehm... L'ultimo tema eh, che vorrei sottolineare è quello dell'impegno nel sociale, l'ultimo anno ci ha messo davanti quanto le associazioni e il volontariato siano effettivamente eh, necessarie per, eh, per le nostre città, per il tessuto sociale Ed è, e so che è anche difficile eh, proporre a dei giovani che escono da un periodo di pandemia in cui sono stati chiusi in casa eh, dire loro eh, di dedicarsi anche al, al mondo del sociale, però in questo momento il mondo del volontariato e le associazioni lamentano le adesioni dei più giovani e credo che un sorriso di una persona che viene aiutata possa sicuramente ricambiare tutto il tempo che viene dedicato all'associazionismo. Allora io vado subito fuori tema perché, no, cerco, ehm, devo fare una premessa perché nei tre desideri sicuramente eh, non può esserci la richiesta di uscire dalla pandemia, questa è una cosa che vogliamo tutti, che voglio io come ehm, Alessandra, questo non è sicuramente un, solo un mio desiderio ma penso che sia il desiderio di tutti, quindi questo vado fuori tema però eh, è una premessa che bisogna fare. Mm, credo sia importante il tema del lavoro, eh, ma declinato eh, per i più giovani, se ehm, noi sosteniamo le famiglie e diamo la possibilità di ehm, vedere eh, un, nella nostra nazione un futuro, un futuro roseo, allora anche i più giovani resteranno qui in Italia e vedranno eh, un futuro su cui costruire la propria famiglia, quindi eh, sostenere le famiglie e i giovani in questo senso. Eh, il secondo mh, desiderio eh, lo utilizzerei per un tema che ho già citato prima, che è della sicurezza, eh, se noi um, ehm diamo più sicurezza e eh, declinata come difesa nei confronti delle donne eh, riusciamo anche ad arginare il fenomeno di femminicidio, di femminicidio. Eh, abbiamo visto durante eh, l'ultimo anno, durante la pandemia, quanti, quanto i numeri si siano, siano aumentati eh, durante la pandemia e quindi credo che se avessi la bacchetta magica, la bacchetta magica questo sarebbe un, un desiderio ben, ben sfruttato. E, e l'ultimo invece L'ultimo desiderio lo utilizzerei per il rilancio economico, ma sul tema della cultura e anche sul tema delle eccellenze italiane, quindi dando una maggior tutela alle nostre eccellenze e anche con uno sguardo importante sicuramente all'ambiente.